Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e oggi continueremo Super Paper Mario. Allora, nella scorsa puntata abbiamo concluso il primo mondo. Così l'eroe ti ha pestato e ti ha rispedito qui, disse Anastasia eh, che ma mentre Marco non leggeva. Un attimo. Me lo ricorda Conte, non mi sono se mai sentito così inutile in vita mia. Il nostro eroe fa sul serio Già, dovremmo tenerlo in mente Anastasia, la profezia Consulta e scopri dove andrà l'eroe adesso Gli tenderemo una petra trappola E lo metteremo in ginocchio mm. cioè... Certo, anzi Ho già inviato Mimi Sul luogo scelto allo scopo Il conte cenere se ne compiace, eccellente Anastasia. I poteri che ho concesso a Mimi dovrebbero bastare per annichilire l'eroe. Sì, sarà indifeso contro di lei. Quando l'eroe sarà scomparso, avvisa il conte. E con una, uno svolto di mouse Conti, se non certo, invierno subito un meno, ma ora c'è un altro punto di. di... Sei lento! Pugnazzo, hai un secondo. Dunque, ci sono degli schieri di Bowser che, che ancora si oppongono all'assimilazione. Vado a, a schiacciare la, la, la resistenza e mi afferma voglio figli. che tu rimanga qui. Non, non sei lento, scusa. Ecco, stai qui buono e rifletti sulla tua recente performance. Ok? Ok. Ok. Mm. Mm. Ah, ecco. Brrr. A me riflette, mi me metto i brividi perché il cervello non ce l'ho. Eh, cioè ci sono dei muscoli. C'è un bicipite che fletta. <ride> e qui troviamo bici bici. Mm, um. Come sono finito qui? Finita. Un momento, quel, quel mascalzone del, con, del Conte Cenere voleva che sposasti Bowser. Non finisce qui. E poi Luigi, lui oh. mi ha baciata. <ride> Luigi Bowser, oh. c'è qualcuno qui? No, no, no. Eh, no, sembra che tu sia l'unica rimasta dalla cerimonia. Disse un certo. Cupa. Martello Cupa. Finalmente sei sveglia, è eh, principessa? Oh ragazzi, state bene. Ah, ma chi ti conosce? Sì, ma chissà che cosa è successo! È stato proprio un matrimonio folle! Non riusciamo neanche a trovare su. Continuo così! Su, annunciali da Bowser. Ti ricordi, Re Bowser? Oh, è contento con i baffi, mi sembra essere uno smoke in verde o sbaglio. Già sì, Luigi, proprio lui, non sappiamo dove sia finito. <ride> Il fatto è che hanno fatto l'agio del cervello alla maggior parte degli sgherri. È stata l'assistente di cenere e ora sono tutti ben mezzi pazzi. Non siamo al sicuro qui, dobbiamo andarcene ora. Bla bla bla bla, sì padrone. Il <ride> soldato semplice Koopa ti accompagnerà, ok? Cercate di mettermi in salvo. Soldato semplice se... e tu? io sono un superiore! E tu? Io? Ecco cosa farò io. Andrò ad aiutare <ride> i miei uomini. <ride> Davvero uomo! <ride> Bowser <ride> mi arrostirebbe se li abbandono. Sì, Koopa non si lascia indietro. Sì, e tu lasci quello con la principessa Peach. Buona fortuna, principessa! Viva Bowser! Pausa killer! Peach naturalmente è un po' contrario. Addio! Addio! Peach. Addio. E, lui e, fa... Peach, e Peach si buttò dal, dal dirupo per evitare questo cupa! Ok, signora! Dobbiamo. <ride> <ride> dobbiamo mancare <ride> questa zona! Scaldare! Io sono una principessa! E posso volare! Sono ombrello, quello che aveva il Super Princess Peach. Qual è? Quale Super Princess Peach? quello per DS se Sì, lo so, sto prendendo in giro la la la, io non entro <coughs> arrenditi, non hai alcuna via di fuga no no, è. ah no, cosa non fosse passata lunga vita al glorioso conte non resistere, sottomettiti ai suoi ordini ti piacere cos'è questa cos insubordinazione? sono io il vostro capitano Fatto subito 20 flessioni davvero? la, la sai una cosa? i tuoi ordini non hanno alcun valore sa che questo è un no. si è Anastasia hanno, hanno già giurato eterna et fedeltà al conte Ceneri ok? e ora tocca a te alle 10 all'appuntamento per il lavaggio del cervello ah, okay. cosa? io non ho cervello <ride> ma quello lo dico <ride> il cupa lo so, hai dato fastidio al cupa sbagliato, io servo Bowser. di questo al con di a questo qua la... Urk! Uh, <ride> Urk! Viva Cener! Molto meglio così, no? Ascolta, ci sono ancora degli sgherri che non hanno giurato fedeltà. Fai bravo e, e, e portami tutti, ok? Grazie. Lola, sì signora! <ride> Ma non è lui! Lo <ride> so, però gli faccio la faccia del non ci sta. <ride> Oh no, li abbiamo visti da dentro al pavimento! Oh no, sta andando tutto il malore! Ah, hai visto? Hanno preso il capitano! Adesso io sono nullo! Ascoltami se ci trovano per noi è game over! Dobbiamo lasciare la zona subito! è tanto salvato! Andiamo di qui! quella non le ha più! Detto. Andiamo di qui Io me ne vado Parla con il Koopa No <ride> mi, ha mi dispiace se ti parlo così Non voglio <ride> spaventarti ma mi sto spaventando Io restare dietro <ride> cioè, lui parla così perché è spaventato Io rimane dietro colonna! La Zoom Mmm questo mi sembra piccolo cieco, disse principessa tra sé e se e se, se è il cupa. Oh no, è piccolo cieco, restiamo qui a... No, a... no, no, no, no, no, no, una strada senza uscita. Restiamo qui a continuare. Beh, rimanere qui non ci servirà niente. Al alziamo i tacchi. E cerchiamo ancora Per è facile dirlo io non ho i tacchi <ride> oh alzare i tacchi beh no, no. Il, tuo, il tuo amico ha detto questa per voi è una strada senza uscita l'ha detto l'ha detto no beh. no no ma, ma chi sei ah, tu? Mario! io proteggere signora <ride> no arriviamo Urg Urg Meglio che la risuola <ride> sei, sei, sei davvero fortunata Pensavo che l'esplosione le, ti avesse messo KO Ma non siamo su un Già ma... <ride> già già ma, ma... questa è la fine della strada E anche la, la tua for, fortuna finisce Ma che ti cerchi su fortuna <ride> Vabbè E ora, ora che anche tu ti unisca al gruppo Vieni con noi e serve il te MAI! Certo, hai le tue, certo, hai le tue ragioni! <ride> ma, ma i miei poteri pratici sono di diverso avviso fermo, fermo un secondo, ok? Devo solo farti lavaggiare il cervello No, io mi muovo no, io devo lavare l'auto invece Chi mi hai salvato? La, qualcuno salva Princess? era nella sch sch sch sch sch schedule. Beh, sc sch schedule. dove Dov'è stata? Pazienza, tanto non era importante No, non era il piano, importante Il piano per far avverare la profezia procede Lei non ci serve Sì, invece E poi, non importa dove fugge Tutti i bambini stanno per scomparire Sì, ma lei salverà il mondo Diceva <ride> all'eroe. Stai zitto un poco Quello decinevo io il futuro Quello è spoiler! Mi ricordo bene quel giorno la stanza era calda, la casa era tranquilla. Eh, eh, uh, mi sono svegliata finalmente. Dove sono. Questa è una casa di umani. Non agitati. E ai i piedi della collina, hai fatto una bella caduta. Sei umana, vero? Ah, è una non ferra, Non fai il pugno. Appartengo alla tribù dell'oscurità. Che, che importanza sai? Nessuno, nessuno no. no. aspetta, leggo tutto io Chia... E eh, dai. Il cuore eh, ignorerebbe no. un'anima ferita. Quel giorno i nostri destini si incrociarono. Quel giorno ebbe inizio la nostra tragedia. Quelli sono Mario e Peach. La la la la la la la la la la la la la la la <ride> Damn No! Bimbo, ciao <ride> Dov'è Merlocchio? Oh mio dio, mio. Sto, sto spaccando i timpani a un sacco di persone Dov'è Merlocchio? Sto spaccando timpani a un sacco di persone Merlocchio sta sotto l'ascensore Dov'è l'ascensore? <ride> Quel ha la freccia? Dov'è l'ascensore? <ride> Dov'è la freccia? <ride> tu sei una freccia, devi andare dentro di te! Ok! Sai, abbiamo poco tempo! Non, non è vero! Dobbiamo fare pure il livello, secondo me non ce la facciamo! Infatti, durano troppo le cazze! Siete già tornati? Non è quella la voce di perl'occhio! No, le e palle... facce, vedo che è andata bene! Entriamo in casa, così mi racconterete tutti i dettagli. Prego entrate. Oh no, ti prego Merlotti, non vogliamo parlare. Sei entrato solo tu. Eh? Semplicemente camminando sul posto. Ha lasciato la porta aperta. Oh, oh, tipo, oh. ma arriva un ladro, un fufo. No, no, no, no. E ruba Come Com'è no. andata? ci avete trovato il cuore puro? No. no. Eccolo qui. <ride> Te lo puoi tenere? Oh, quanta brillantezza. Questo è un pezzo autentico del caso dell'innocenza. Sì, abbiamo incontrato Berlumina e ce l'ha dato lei. Non dice, cioè, eh. Cosa ha detto Berlumina? Che orrore! È una merda! <ride> <ride> Un tempo era più venerato tra i saggi. Berlumina e i suoi seguaci costruirono questa città. Ecco perché siamo qui oggi. No, no, Ma, no, ah, maestro Berlucchio no. è cattivo <ride> in uomo senza braccia! <ride> che c'è? Calvati ragazzo. <ride> ecco. E una ragazza caduta a strada cosa? cosa è che una ragazza dal cielo? com'è possibile? Sì, era un angelo e ha un vestito rosa presto prendi ascensore e me rubiva. subito Mario seguimi la tua presenza potrebbe essere inutile ci lasci così in casa noi vi rubiamo vediamo. non c'è nulla i il profetti il luci sanno a pagina bello Lolo lolo No, lolo no, E no. No, no, no. forse quella donna incappucciata? No no quella è mia nonna no. È caduta ieri ma non oggi È caduta dalle scale Vai sul coso! Sono entrati nell'ascensore Come? In quanto tempo? Noi ci mettiamo mezz'ora per fare Tutta la cazzina <ride> Loro sono dei cheater Hanno tagliato la cazzina Con le forbici No. Ehi, hey, guarda! Eh, io vedo guarda sotto un borda! quando è caduta c'era. Mmm, Non so che io ha conosciuta! Oh. Chi sarà Mai? Oh, forse essere princess! Disse Mario. Ma che c'è? Oh, salve! Io sono Mario! <ride> <No>. La <ride> principessa Rich! E lei la, la principessa rapita oh, la sì. alle volte cenere? Sì. sì! Però non è un ragazzo che non ha attraversato un brutto momento, questo è certo! Sembra che abbia perso coscienza, Sta tremando come una foglia, che le ah. sarà successo? Usa i tuoi baffi per riscaldarla, Mario! Oh oh, oh ho un'idea! Dove puoi stare? Mario, devi mano. riscaldare... Devi vai, di... vai e compra una cipollina! Di sicuro sarà un piatto caldo e vitalizzante per questa ragazza! Quando si riprenderà potremo vedere esattamente cosa è successo. Ora va, prova la cuoca cipolla al secondo piano. Cipolla. No, no, no, Dov'è il secondo piano? Ah, vai giù. Comunque era il primo piano, non il secondo piano. Va. Ah, vabbè, vai giù comunque. No, no, no, no. Marco, si dice burp prima. <sus critica> Ok, No, si dice prima di fare il rutto e il rutto si fa silenzioso. Non, <sus critica> non è. Che... Non è, non dice il tizio inquietante. Ah, l'uomo senza braccia è tornato. Ucciderà, no, lui non so, Zio. ci ucciderà tutti. Come? Con le, sue lombra, con le sue braccia. No, veramente ce li hanno le braccia, mi sa che, mi sa che se, gli parli, se Se parli ad uno gli appaiono le braccia. Hai zetto! Lei è magica, ce li ha di, di default. Lui ha le braccia di mestolo. Questo è il dolci sorrisi, non si prende, ti mettono i sorrisi e bucchia di tutti Ma cos'è il femmino? Nascito? Fai zitto Cosa? Una tua amica è venuta? Oh, oh, dal cielo Dal cielo Dal no, oh, cielo, oh, cielo. Aspetta il pasticcino, sembra proprio che ha... E eh, dai! Muoviti Mi serve no. solo una fiammata per preparare una zuppa E eh, dai! Fa, e fai leggere! Vai muoviti, veloce! Aia! Si trova! Oh. Praticamente in ogni negozio, vai dove... E eh, dai! È vero! Sì, non riesco a leggere una cura parola oh no. che mi lascia È vero! Prepar portamene una pasticcino e, e io preparerò una zuppa calda molto saporita. Oh, ma, ma tu già possiedi una chiamata, vero? Che, che tipo pre previdente? Dammela e oh no. preparerò... Subito una zuppa calda, va bene. Sì, prepar preparala, muova. Zuppa calda in arrivo. No, no, no. No la master chef, paper master Chef! No! la No, no! la la la la la la la la la la la la la la la la la la male la la la la la sì, proprio Però tu sei lento, Marco, ti devi esercitare Non è vero, tu sei no. uguale a me in lettura Sei tu che mi salti i dialoghi perché sei stupido Tu ci metti troppo tempo Vabbè, ma non me ne frega niente, almeno devo leggerli i dialoghi No, non li devi leggere No, li devo leggere No, non li devi leggere, no, li devi leggere. Sono importanti Quelli di Cipollina di no <ride> In effetti, però dai Tutti gli altri me li salti Solo perché... solo perché sei lento. No, cioè, scusa, non sono... posso leggere sì, io oh, No! Ciao bimbo! Vuoi una zuppa calda? Oh. Certo la zuppa! Mario, hai dato una zuppa calda a un bambino! B. Tieni! Zuppa calda! Vai oh. oh! Hai dato una, una... hai dato una scodella a un cucchiaio oh. a una principessa svenuta! Mi sento, come, mi se mi sento come se avessi mangiato la prima del mondo mondo erano, erano anni che sognavo una pietanza tanto sapiente. Che non sogniamo Ciao Io sono Mario Oh Mario no. stai bene uh -huh. Chi sei tu? Ma dove siamo no. esattamente? Siamo a Mario. Questo è svolta di là Siamo a Mario Land. <ride> no devo dirne Land Ah ok e e voi, e voi chi siete? Siamo delle strane! <ride> Io sono Merlocchio, lei è un pixel, si chiama Consiglia. E questo qui è un uomo senza braccia che ti ha salvato la vita. Sì, infatti. <ride> e poi viene notte. Ah, oh, no, no. E prima, e prima, che, me, eh, e prima che, che me ne rendessi conto, mi sono svegliata e ho visto Mario e te Consiglia. Uh, beh, cara, questa è una storia che farà eh. privilegiare Mario, Dio, come... Mario Cosa sarà successo a Luigi ah. e a Bowser? Chi se ne importa? <ride> no, <ride> non, possiamo, ah, cioè, non possiamo saperlo. Non ci speriamo che stiano bene Per il momento <ride> pensiamo ai tuoi fatti. In effetti Bellocchio, cosa dobbiamo fare adesso? E un cuore puro indicherà la via verso il successivo Come è scritto ci sono altre colonne del cuore da trovare. Baldi giovani. Io sono vecchio, ho 73.000 anni. Quando troverete la prossima colonna dovrete inserirvi un in cuore puro. Sto facendo apparire la porta per il prossimo mondo che nasconde un cuore puro. Il mio intuito mi dice che sono vecchio. Oh, Come me, all'argisto Merluna è uno degli antichi. Siamo praticamente cugini. Già, ho sentito che Merluna ha custodito a Lunt, solo suo antico segreto. Se l'intuito non mi tradisce, potrebbe essere il cuore puro che cerchiamo. Io avrei toccato il Provetico Lucis. scelto anche i poteri magici di Merluna. Dunque, dobbiamo solo trovare questa Merluna, ah. giusto? No! Oh, vai anche tu, cercando di stancarti, se apri nel preso potrebbe essere pericoloso. Oh, Beh, non sì, posso sì. Mica, mica rimanere seduta qui, mentre tutto... Ah, mentre tutti oh, oh, a salvare il mondo, No, Dopo Dopotutto il vuoto che, che cresce nel cielo è colpa mia. Mia è di Bowser. Solo di Bowser, facciamo prima No, è colpa tua. <ride> Ma io ti <ride> dico di andare. Non ti <ride> dico... Peach, sei disunita al gruppo. Adesso Mario, Peach, sono... Si è staccata, dobbiamo... Scusa. <ride> mm, provo questa principessa, mi piace. Mm. Dammi un bacino <ride> Insisto perché prendiate questa de de de de. Merlocchia donata a sui baffi Ci sono segreti in questa città che persino io ignoro Questa chiave potrebbe essere una delle chiavi per schiuderli E non solo a mio Usate questa chiave in città ovunque vada bene La potete usare lontano da casa mia Non lontano Io continuerò a poltrini <ride> Di certo questo antico tomo polveroso ha ancora molto da insegnarci, anzi, pochissimo. Mario, principessa Peach, ci fate fermate i piani. Andiamo Mario, vieni consiglia. No! <ride> consiglia non <dire. ride> lui Consiglia resta lì, visto che è inutile. Eh, posso usare Peach per volare. Beh, ora usa eh, so, Mario. <ride> dove dobbiamo <devono> andare. <ride> Devi usare volta... Mario. Devi usare Mario! Non serve che fai così! No, no! no. Mettiti in ah, giusto, ecco, il 3D! Ah, c'è svolta di qua! No, non è qua svolta di qua! È, là, uno è là! È là svolta di qua! Non è ora! È al mondo! Cos'è svolta lì qua? Siamo già dall'altro lato? Sì, giusto? Sì, però non siamo svolta di qua. Ora devi fare qualcosa. Svoltiamo di qua, aspetta. Mm. Attenzione, mostri! No. No. No. No, no, no, no, no. Faccio così, faccio prima. No! Ah. Aspetta, dai! Ok, 2 pb! Oh no! 2 hmm, pb! Sei stupido! Non sei contare! No, no, no, qui non possiamo ancora fare nulla Vediamo la colonna del cuore Non sappi È più lontana Devi entrare in quel tubo non serve in, in, in una di queste buche si può entrare Non è più brr, brr. Sì, invece Te lo dico io, non lo ricordo Io ricordo tutto Ok, dove sei, colonnina mia? Questa buca può entrare sì. Entra, entra Entra! Muoviti! Carpa a Carta... melastra! Carpa Merlo a merlocchi! Possiamo fare il doppio dei danni a merlocchi! Yeah. Sì, lo possiamo uccidere! <ride> possiamo uccidere merlocchi! Uh, guarda, c'è un cartello! Che cosa dice? Ehi eroi, non sai dove andare svolta? Facile, no? No! no. Mi hai blocchi! Dai, vattene! Te hai tu! Ecco la colonna, la vedo qui lontananza. Occhido! Ora devi usare Peach! Ora non devi usare Peach! Peach non può svoltare, non è andata dai abis! Solo Mario, perché Mario può oh. Devi usare Peach, te l'ho appena sì, detto. si lo so! Che cacchio fai? Prima devi usare Mario, poi devi usare Peach. No, no, no, no, no, no. no. Siiii. Sì. Uh, va bene, lo so come si fa, ma non è vero! Sai, tu zitto. non sai come si fa, tu sei andato là di di freddo, non hai fatto niente di giusto. Stai zitto. No, il tuo indietro. Come si arriva al cuore fluttuando? Semplice, no? No. Sì.